terzo step è dedicato al personal branding, di cui ho creato una versione specifica e mirata per chi opera professionalmente nel mercato del beauty, della bellezza, del benessere. Di cosa si tratta? Si tratta di fare una scelta. La scelta è quella di smettere di fare quello che fanno tutti, ovvero promuoversi, proporsi, cercare di vendere, per scegliere una strada completamente diversa che quella di farsi comprare, quindi farsi scegliere. È chiaro che per fare questo è necessario conoscere alcune tecniche molto importanti e poi avere le caratteristiche giuste per poterlo fare. Ma è chiaro che se noi abbiamo già lavorato al secondo step, quindi essere unici, avere qualcosa di particolare, siamo già ad un ottimo punto